A gennaio in oltre 220 comuni italiani attraverso le farmacie verranno distribuite 480.000 confezioni di pillole di movimento che contengono coupon gratuiti per scegliere tra 1.200 attività sportive e motorie promosse in tutta Italia. Anna Maria Cremonini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 L'invito, più che mai necessario in questi tempi che stiamo vivendo, ad alzarsi dal divano, a scoprire o riscoprire che l'attività fisica previene, fa bene alla salute e all'umore, arriva da Lodo Guenzi, dello Stato Sociale, testimonial del progetto Pillole di Movimento di WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. In questa scatolina che troviamo in farmacia c'è un bugiardino speciale, coupon per frequentare gratuitamente per un mese piscine e palestre, Progetto nato a Bologna nel 2011, realizzato grazie a una rete con Aus alle farmacie, diventato ora nazionale con il contributo del Dipartimento per lo Sport e che coinvolgerà 235 comuni italiani e 370 associazioni e società sportive. Questo progetto mette in moto, vuole mettere in moto l'intero eh, Paese attraverso lo strumento di pillole di movimento, anche attraverso la gratuità per sostenere proprio anche le famiglie e i cittadini e le cittadine di ogni età.